Allora, abbiamo qui eh, i due operai che sono stati licenziati da NCA. Per prima cosa volevamo chiedervi se ci raccontate la situazione che ha portato a questo stato di cose, a questo licenziamento e a questo presidio. Sì, niente, c'è dire che noi eh, abbiamo ricevuto questa richiesta di licenziamento immediato. Tutto dovuto al fatto che loro nella nostra portineria vogliono il personale che abbia, sia armato e sappia la lingua inglese. Noi siamo rimasti perché dopo 30 anni insomma, che siamo all'interno di qua, che abbiamo sempre svolto le nostre pensioni, tutto per bene, tutto per corto, ci ritroviamo con un calcio nel sedere fuori senza aver combinato nulla. e Niente, ancora c'è da dire, soltanto che... Ah, è ...sant'appesante la storia. Ma quali sono i passi che finora sono stati fatti? Per sensibilizzare i colleghi, per sensibilizzare la proprietà, cioè per attaccare la proprietà e per sensibilizzare la cittadinanza. Dunque, questa è stata una nostra presa di decisione insomma, di, di, di fare questo incatenamento perché eh, ci dispiace sia per noi per come si è andate, poi per le altre persone che sono all'interno del cantiere. Cioè di non trovarsi fuori anche loro, invece insomma, non hanno risposto anche loro a, a, a come doveva dove, dove andare questa vicenda qui, ci siamo ritrovati ora qui da soli ora vedremo come com non è. Vedremo che strada prendi. Parte... Continuiamo, continuiamo nostro, per la nostra strada e vedremo un po', mm. sperando che non ci abbandoni nessuno. Certo. E da parte della cittadinanza, da parte eh, de, la... delle realtà organizzate c'è stata solidarietà, i sindacati? Sì, sì, sì. Tutti, tutti no? la, la popolazione, hanno risposto e continuano tuttora, quindi noi la amarezza è tanta e cerchiamo di andare avanti e vedere chi di fare il meglio.